Frozen 2 quando esce? La storia di Anna e Elsa continua, data e trama. Frozen 2 al cinema quando esce? La Disney ha confermato la data. Quasi tutto pronto, Frozen 2 sta per arrivare al cinema. La Disney ha annunciato la data ufficiale del nuovo film sulle sorelle Elsa e Anna. Quando? Il sé uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Italia compresa, il prossimo 12 dicembre 2019. All'inizio doveva uscire a fine novembre, ma la casa di produzione ha deciso di farlo slittare al periodo natalizio com'è da tradizione. Considerato che il primo film è uscito nel 2013. Come mai la Disney ci ha messo così tanto tempo per creare un seguito? Gli autori hanno lavorato a lungo per realizzare un secondo film all'altezza del primo e non il classico sequel banale e deludente. Per questo si sono presi tutto il tempo possibile per creare qualcosa di unico e magico, in grado di soddisfare i bambini di tutto il mondo. Tanto, a quattro anni dall'uscita, il successo del film di Frozen non accenna a diminuire. Tra passaggi televisivi, DVD e merchandising vario resta uno dei cartoni animati più amati dai più piccoli. Ma quale sarà la trama di Frozen 2?. La trama di Frozen 2 è ancora top secret, nessuna anticipazione. È praticamente impossibile trovare anticipazioni sulla trama di Frozen 2. Gli sceneggiatori hanno mantenuto il massimo riservo sulle nuove avventure di Elsa e Anna. L'unica indiscrezione trapelata è che la principessa di Arendele potrebbe indossare un vestito di una tonalità diversa dal solito celeste e innamorarsi di un nuovo personaggio. Inoltre, pare, che verranno approfondite le origini dei suoi magici poteri. Olaf, invece, si innamorerà di un suo simile, mentre Anna è felicemente sposata con Kristoff. Per quanto riguarda il doppiaggio, sono state confermate le attrici Dina Menz e Kristen Bell per le rispettive voci di Elsa e Anna. Nella versione italiana non mancheranno le napoletane Serena Auchieri e Serena Rossi. Ancora da decidere la colonna sonora, che dovrà essere magica e trascinante come è stata Late Go, che ha vinto il premio Oscar come miglior canzone nel 2014. Frozen diventa un musical, a febbraio 2018 a Broadway. In attesa di Frozen 2, in America debutta il musical tratto dalla pellicola Disney. Frozen il musical andrà in scena a Broadway a partire dal prossimo 22 febbraio 2018.